Ciao ragazze, e bentornati in un nuovo video oggi vi mostro come realizzare questa borsa l'avevo già fatta tempo fa, chi mi segue su facebook l'ha vista e siccome quella è andata via subito ho deciso di rifarne un'altra e di filmarvela l'occorrente per questa borsa non è tantissimo mi occorreranno dei manici di bambù eh, io ho utilizzato questi, sono larghi 15 cm però mm, se ne possono usare di più grandi l'altra avevo usato dei manici più grossi eh, questa sarà una borsa a mano, quindi non andrà sulla spalla e in commercio ci sono vari tipi, ci sono anche questi però a me fanno poche state quindi io ho preferito utilizzare questi qui di bambù che trovate regolarmente nelle mercerie o su Amazon eh, dicevo appunto sono di 15 cm di diametro quindi due manici poi ci occorrerà il nostro immancabile piattino della frutta perché ci aiuterà a sagomare la nostra borsa creando gli angoli arrotondati io uso questo, quello che uso per la colla caldo però va benissimo lo stesso serve proprio per fare l'angolo arrotondato vi occorrerà della stoffa eh, per l'esterno e della stoffa per l'interno. Tenete conto che la misura della nostra borsa sarà all'incirca 50 cm di base per 45 di altezza e vi occorreranno due pezzi per la parte esterna e due pezzi per la fodera. Quindi se vi siete procurata tutti i materiali, iniziamo! Mettiamo da parte i nostri manici che non ci servono adesso e facciamo spazio. Io spero che si veda perché appunto non ho tantissimo molto spazio nella mia craft room. Apriamo la nostra stoffa, la parte della stoffa della parte esterna e la fodera e mettiamole dritto contro dritto come vi dicevo la nostra borsa avrà una base di 50 cm per un'altezza di 45 quindi con una matita, una penna evanescente, una penna gel, quello che preferite andate a disegnarvi con il righello un rettangolo di 50 x 45 io come vedete, eh, beh, non è che si veda molto, ho usato la penna solita da ricamo della clover eh, ho già disegnato il mio rettangolo eh, si intravede malapena ma vi assicuro che c'è adesso dalla parte alta del, in alto dall'angolo in alto della nostra stoffa andiamo a misurare 20 centimetri sul lato eh, sull'altezza quindi sul lato lungo 45 cm misuriamo 20 centimetri e facciamo un segnetto ve lo mostro qui quindi dal lato misurate 20 cm e fate un segnetto per ricordarvi. E la stessa cosa la fate nel lato opposto. Questa sarà la nostra base, nonché eh, costituirà l'apertura della borsa quando andremo a unire le due metà. Quindi dovremo cucire questo lato, questo lato e l'altro lato fino a 20 cm. Se non siete sicure, imbastite, in questo modo la borsa la stoffa non si muoverà. Altrimenti, come me, mettete gli spilli o le solite molettine. Vedete voi come preferite. Andiamo sotto macchina e, come vi dicevo, cuciamo il lato da 20 cm, il lato lungo 50 cm, che è la nostra base. E l'altro lato da 20 cm. La stessa cosa, andiamo a farla sulle altre due metà della borsa quindi stoffa dell'esterno più fodera, dritto contro dritto andiamo a disegnare il rettangolo come prima a misurare 20 cm dal lato dall'alto e andiamo a cucire la base quindi di nuovo andiamo a spillare o a imbastire la nostra stoffa e andiamo a cucire stiamo creando la base della nostra borsa o meglio una delle due basi è la parte dove andranno attaccati i manici questa voilà tagliamo il filo per prima ovviamente lo fermiamo tagliamo il filo e andiamo a tagliare l'eccesso di stoffa Adesso state poi attente perché inizia la parte un pochino più complicata, che è l'unica parte difficile di questa borsa. Quindi andiamo a togliere tutti gli spilli e andiamo a togliere, eh, tagliare l'eccesso di stoffa. Io come sempre uso la mia forbice tentellata, voi potete usare il cutter o potete usare la forbice normale o quello che preferite. Ricordatevi di lasciare circa un centimetro dal margine di cucitura. fatto adesso come vi dicevo è l'unica parte difficile dobbiamo aprire la, le due stoffe che abbiamo cucito insieme perché dobbiamo unire le due metà io spero che si veda perché purtroppo più in alto di così non riesco a andare questo è l'esterno della nostra borsa andiamo a mettere dritto contro dritto le due metà quindi la stoffa esterna insieme alla stoffa esterna e la fodera insieme alla fodera sembra difficile ma vi assicuro che non è Dobbiamo andare a cucirle insieme per creare la nostra borsa. Per agevolare questa cosa, cosa facciamo? Prendiamo l'angolino che è cucito. Quindi questo angolino che qua non si vede perché si è nascosto, eccolo qua, l'ultima parte cucita e andiamo a farla combaciare con l'altra parte cucita della borsa e andiamo a mettere uno spillettino. Purtroppo mi è andata fuori campo la ripresa, però è più difficile da spiegare che da fare, ve lo assicuro. La stessa cosa la facciamo sul lato opposto. Quindi andiamo a ricercare l'altro angolino eh, cucito e andiamo a farlo combaciare col suo gemello in questa maniera. Così mettiamo uno spillo in questo modo non si muove la nostra stoffa anche qui se preferite e non siete sicuri meglio sicuramente imbastire ok adesso andiamo a cucire quindi andiamo ancora a imbastire o a mettere gli spilli per fare combaciare le due parti mi raccomando nella parte della fodera ricordatevi di lasciare l'apertura per svoltare la borsa adesso cosa facciamo una volta che abbiamo fissato gli spilli, eh, con il nostro piattino andiamo a fare gli angoli arrotondati. Quindi andiamo semplicemente ad appoggiare il nostro piatto sulle, eh, sul rettangolo che noi abbiamo disegnato. Quindi quando interseca le linee andiamo a tracciare la, nostro, nostro, la nostra parte tonda in questa maniera. Io anche ancora uso il mio solito pennarello da ricamo e semplicemente traccio la linea curva. E andiamo a fare questo sull'angolo opposto della nostra fodera e poi successivamente sulla, sulle due metà che dobbiamo andare ancora a cucire eh, della parte esterna della nostra borsa in questo modo andiamo a creare una base con gli angoli arrotondati quindi prendiamo la stoffa esterna una volta che l'abbiamo messo insieme con gli spilli io qua l'ho già fatto andiamo a fare lo stesso tipo di lavoro quindi prendiamo il nostro piattino lo andiamo a poggiare e creiamo la linea curva Adesso siamo pronti per andare a cucire, quindi andiamo sotto macchina per andare a cucire la base della nostra borsa, ricordandoci di non andare dritte ma di seguire la linea curva eh, quando andiamo, appunto, a cucire. Quindi prendiamo la nostra stoffa della fodera. Io parto da questa, anche qui seguiamo la curvatura e soprattutto lasciamo. Uno spazio sulla base, all'incirca di 10 cm, 7-10 cm. Io uso come riferimento la mia mano, lo lasciamo appunto aperto perché questa parte ci servirà per risvoltare poi la nostra borsa una volta che è stata assemblata. Quindi andiamo sotto macchina e andiamo a cucire. Quando arriviamo alla linea curva, eh, appunto non, non andiamo dritte per fare l'angolo, ma bensì seguiamo la linea curva, quindi non facciamo altro che togliere gli spilli che non ci servono più, alzare il piedino, perché appunto questa parte qua non, non dobbiamo andare a cucire, ma dobbiamo cambiare direzione, quindi alziamo il piedino e seguiamo, mettiamo la stoffa a favore e seguiamo la linea curva che abbiamo disegnato in precedenza. lo stesso procedimento lo faremo su tutti gli angoli che abbiamo fatto curvi Lo stesso facciamo sulla parte esterna. Ecco fatto, abbiamo finito. Anche qui togliamo tutti gli spilli e andiamo a tagliare l'eccesso di stoffa, lasciando un margine di un centimetro. come vedete io ho lasciato appunto un centimetro di stoffa, ma siccome per far vedere a voi l'angolo mi sono son dimenticato di lasciare la parte aperta sul fondo della borsa l'ho fatta sul lato, non succede niente se vi dimenticate l'ho lasciata poco prima della linea curva e questa andremo poi a cucirla dopo adesso andiamo a ribattere tutta la base quindi tutta questa parte qui sia della fodera che della parte esterna con un punto zigzag, questo permette di avere più resistenza. Perché il punto zigzag è un punto molto resistente ed eviterà che col peso la nostra borsa possa cedere quindi aprirsi. Perché ovviamente tra non so, le vostre borse, le mie pesano sempre una tonnellata. Perché ho dentro portafoglio, chiavi, di tutto, di più, figli frigoriferi, di tutto. Ho dentro delle borse? No, beh, il frigorifero no, però veramente ho di tutto e quindi ad evitare che si possa aprire la borsa andiamo a rinforzare la nostra cucitura con un punto zigzag. ovviamente lasciamo aperto eh, la parte per risvoltarla quindi non andiamo a chiuderla adesso perché prima dobbiamo risvoltare la nostra borsa questa ribattitura la facciamo sia nella fodera sia eh, nella stoffa esterna quindi in due punti diversi proprio per renderla più resistente possibile ovviamente nella, nella borsa esterna eh, nella parte esterna della nostra borsa non andiamo a lasciare la parte, una parte aperta perché ci sarà sufficiente quella all'interno della fodera. Ecco fatto: adesso abbiamo rinforzato la nostra borsa. Possiamo praticamente andare a attaccare i manici Prima, però, la risvoltiamo bene. Prima di andare a risvoltare, come, come sempre, nelle linee curve andiamo a tagliare a fare dei tagliettini. Eh, proprio per rendere la curvatura più pulita quando andiamo a, la, a risvoltare la nostra stoffa, la nostra borsa quindi su tutti e quattro gli angoli tondi andiamo a fare i taglietti Adesso andiamo a risvoltare la nostra stoffa, la nostra borsa. Mi raccomando, abbiate cura di tirare fuori tutta la, la stoffa, di tirare bene le cuciture, gli angolini, di estrarli bene, proprio deve essere eh, risvoltata più che bene. E voilà. La nostra borsa è praticamente finita, dobbiamo solo attaccare i vanici, come vedete, di una semplicità estrema. È veramente più complicato spiegarla che farla. Eh, come vi dicevo, tirate fuori bene gli angoli, tirate fuori bene tutte le cuciture, insomma, tendetele bene in modo che eh, non ci siano eccessi di stoffa nella parte interna andiamo a chiudere a far coincidere eh, appunto la parte che abbiamo aperto e con due punti nascosti andiamo a chiudere la, questa piccola parte se non avete voglia di cucire a mano potete tranquillamente farlo con la macchina tanto comunque la fodera interna non si vede prima di fare questo mi raccomando con la bacchettina tendete bene tutte le cuciture ecco fatto come vedete sotto abbiamo la nostra parte arrotondata io tiro fuori bene gli angoli, tiro bene la stoffa adesso prima di, poter attaccare, prima di attaccare i manici eh, andiamo a stirare molto bene la nostra borsa ecco fatto, questo è il risultato la parte alta dove, questa è la parte dove andranno attaccati i manici sotto la nostra base con gli angoli arrotondati adesso aprite la borsa e sulla parte della fodera dall'alto misurate 8 cm, come vi sto mostrando e quindi andate a fare dal primo lato 8 cm e sull'altro lato 8 cm. questo è lo spazio che dovrà eh, servirà per inglobare il nostro manico lato io vi consiglio eh, di tirare poi una linea e ho semplicemente unito i due punti con la matita tanto non si vede lo stesso, la stessa cosa andrete a farlo sull'altra metà della borsa Perché ovviamente i mani ci sono due dovremmo attaccarli tutti e due non è che andate in giro con un manico così e l'altro no <ride> e niente, tirate una linea e dopodiché siamo pronti per attaccare i manici quindi prendiamo il nostro manico di bambù e un filo molto resistente mi raccomando perché è importante e poi con pazienza andiamo a ripiegare la stoffa all'interno e a cucire il bordo sulla linea che abbiamo disegnato prima con la matita per unire usiamo un sottopunto oppure un punto nascosto, ovviamente questa parte di lavoro andrà eseguita a mano perché nella macchina non si può fare. Man mano che andiamo a cucire la stoffa intorno al manico questa si arriccerà e creerà l'effetto eh, arricciatino e morbido eh, della, della borsa quando è finita. Quindi niente, armatevi di pazienza e attaccate i due manici. io in questo caso ho usato un filo nero perché um, di quelli resistenti ce l'avevo solo nero bianco purtroppo no però se avete una fodera bianca ovviamente tendete a usare un filo in tono quindi bianco eh, io ho usato questo ma poi vedrete che non si vede perché con il punto nascosto non si vede niente ed ecco la nostra borsa finalmente finita eh, come vedete non si vede, si intravede un pochino ma poco poco voi arricciate il più possibile la stoffa proprio per creare l'effetto morbido, e la borsa è a posto, è finita, siete pronte per andare a passeggio. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se avete dei dubbi, o che, scrivetemi pure nei commenti o contattatemi. Tanto, sotto nell'info box trovate eh, tutte, tutti i modi per contattarmi. E vi mando un bacione e vi rimando al prossimo video ciao a presto